Abbiamo un problema che ormai è atavico ma è diventato insostenibile a maggior ragione in questi nostri ultimi tempi, il problema del traffico in costiera amalfitana perché c'è un turismo che è diventato un assalto a causa di istituzioni assenti, a causa dell'assenza di programmazione. Allora noi dobbiamo tutelare il diritto alla vivibilità di migliaia di residenti della costiera, dobbiamo preservare il patrimonio immenso che abbiamo in costiera amalfitana e quindi dobbiamo portare avanti un piano costiera. Oggi, come consigliere provinciale, lancio delle proposte a tutti gli attori istituzionali, concrete, fattibili, e spero ci sia reattività, perché l'era delle chiacchiere deve finire, servono interventi concreti, la gente non ce la fa più. E anche l'immagine della costiera amalfitana di un turismo di qualità, selezionato e messa a repentaglio. Noi chiediamo all'Anas e al prefetto di disporre il divieto agli autobus superiori agli 8 metri, perché la carreggiata, le strade strette della costiera non, permettono, non sono compatibili ai giganti dei trasporti spesso privati. Chiediamo di dare prevalenza al Presidente della provincia al trasporto pubblico su gomma, al servizio pubblico, perché non si possono dare licenze ogni giorno a nuovi eh, interventi privati, quindi bisogna cambiare metodo. E poi chiediamo anche al Presidente della Regione, Pro Tempore, di velocizzarsi ormai il mandato sta finendo e queste vie del mare non vengono mai potenziate ancora oggi se vuoi andare a fare un giro il pomeriggio in costiera eh, l'ultimo traghetto è alle 4 ma di ritorno quindi chiediamo corse pomeridiane corse serali via mare per decongestionare il traffico veicolare proposte concrete, fattibili, collaboreremo con associazioni, con amministratori locali, con cittadini perché è un bene comune che va tutelato con proposte concrete suoniamo la sveglia hai tanti enti dormienti perché così non si può andare avanti. Come eh, mai le navi che vengono da Salerno senza se non ci sono? Perché purtroppo il problema è a monte cioè la politica, la politica non, investe, non investe seriamente su trasporti via mare, ci sono scelte spesso incompatibili con gli interessi dei cittadini. E non ci sono scelte coraggiose, purtroppo bisogna dirlo anche agli attori privati, la costiera non è un Luna Park, si può avere un turismo di qualità e selezionato ma non c'è spazio per tutti, ha una capienza che è quella che è, perché è una bomboniera, va trattata come una bomboniera di cristallo piuttosto che come un Luna Park. Quindi bisogna essere eh, anche pronti a dire dei no, pronti a dare dei divieti, pronti a dare delle limitazioni. Questa è la politica che vuole il bene del territorio e non fa il signor sì come purtroppo abbiamo visto in questi, in questi nostri amministratori che governano il territorio, dalla provincia alla regione. Salve, io eh, sono il dottor Mamato Alfonso di Cetara, volevo portare la mia testimonianza riguardo a questo spinoso caso del, eh, del congestionamento estivo, soprattutto eh, dei grossi mezzi in costiera Malfitana. Come, eh, come detto anche col consigliere Santoro, eh, c'è bisogno di prendere dei provvedimenti riguardo alla gestione e la eh, razionalizzazione dei, dei grossi mezzi in Costiera Amalfitana. Ricordiamo che la strada rotabile della Costiera Amalfitana è comunque una strada che eh, costruita nell'Ottocento e prevista per, eh, per piccoli mezzi, per pochi mezzi. Quindi adesso, ad oggi, con questo grosso numero, di, di mezzi motorizzati eh, bisogna cambiare eh, la gestione e eh, senza però toglie, nulla togliere al, all'importanza del turismo ma semplicemente regolamentarizzata per permettere comunque una vivibilità che ad oggi eh, stenta ad andare avanti per i residenti della dell'Agostira. Eh, diciamo quindi... Eh, come ha proposto anche il consigliere, eh, aumentare le corse via mare e cercare di limitare eh, le autorizzazioni per eh, i bus turistici e privilegiare soprattutto i bus eh, di linea. Eh, quello della viabilità è sicuramente una, un tema scottante in questa uh, prossima stagione estiva, ne abbiamo avuto già uh, insomma un, un assaggio nelle scorse domeniche dove il traffico è andato completamente in tilt. E mi auguro che ci sia una sinergia da parte appunto, non soltanto dei comuni costieri ma anche dell'ente provincia ma, eh, e della stessa regione per risolvere la problematica eh, che a mio avviso potrebbe essere risolta anche con un maggiore potenziamento delle linee del mare ma anche del servizio pubblico. Basti pensare ad esempio eh, che alcuni paesi, eh, ad esempio nel, nei giorni festivi, sono sprovvisti appunto, insomma, dei mezzi di trasporto, quindi il servizio pubblico è completamente assente una maggiore e più efficiente un potenziamento dei, uh, dei mezzi di trasporto pubblici sicuramente uh, potrebbe agevolare gli stessi cittadini che il più delle volte restano intrappolati nelle proprie abitazioni uh, il tutto anche a discapito appunto di quella che può essere uh, la sicurezza degli stessi oltre che dei turisti oggi lanciamo delle proposte importanti per uh decongestionare il traffico veicolare in Costiera Amalfitana ormai è un dramma la situazione del traffico è violato il diritto alla vivibilità per migliaia di cittadini della Costiera Amalfitana è a rischio la tutela di un bene primario che è quello del patrimonio naturalistico della Costiera Amalfitana e quindi bisogna unire gli attori istituzionali svegliare qualche ente dormiente e cercare anche di fare delle proposte concrete, fattibili di Veloce realizzazione. La prima è il divieto agli autobus superiori agli 8 metri in costiera, poi chiediamo all'ANAS e al prefetto di intervenire in maniera pronta e tempestiva. chiediamo al governatore protempore piuttosto che produrre chiacchiere, di fare interventi seri per potenziare il trasporto via mare, le vie del mare, è assurdo avere corse che finiscono alle 16, bisogna intensificare sia con gli orari fino a delle corse notturne, compatibili con il turismo della costiera e anche aumentare il numero di corse per poi puntare a diminuire il trasporto su gomma dei privati e dare priorità e prevalenza al trasporto pubblico. Abbiamo voluto coinvolgere i cittadini come eh, il giovane Mammato che sarà presidente del comitato, del comitato giù le mani della costiera, quindi Alfonso dice un po' da cittadino come vivete questa problematica e gli interventi no, che diciamo... si sperano bene. Prendo questi repertorio, poi passiamo ah, sì, facciamo un altro momento. No, siamo no. uh, nel 2019, qualsiasi iniziativa uh, va legata ormai alla sostenibilità. E il turismo ormai in Costiera malfitana non è più sostenibile e bisogna puntare chiaramente ad un'integrazione tra uh, il turismo stesso e i residenti, altrimenti nel giro di pochi anni ci sarà una fuga dei residenti dal, dalla Costiera perché appunto non è più... Uh, Uh, non è più vivibile la nostra, la nostra zona che tra l'altro è bellissima e va protetta e proprio per questo diciamo, è un altro motivo importante per, per cercare di gestire, gestire questo turismo indiscriminato certo noi non vogliamo assolutamente bloccare il flusso turistico che ci ha dato, ci ha dato sempre da vivere non siamo ipocriti a proposito di questo, ma uh, va gestito, uh, appunto, come diceva il consigliere, con uh, delle corse programmate e quindi non lasciando autorizzazioni indiscriminate, soprattutto ai bus di grossa taglia uh, e quindi diciamo va fatta una proposta che vada nell'ottica di una gestione concordata di questo turismo di massa.